Allora, buongiorno signori e signori, benvenuti nel canale di Facebook Daily News e benvenuti per un'altra esplorazione dei nostri contenuti. La notizia che lascia il Corriere della Sera oggi è che l'UE vuole il ritorno delle batterie rimovibili sugli smartphone. L'Unione Europea starebbe pensando a una legge che faciliti il ritorno delle batterie rimovibili sugli smartphone e l'indiscrezione proveniente dalla testata olandese Finsley Doug Dagblad, che afferma di aver ottenuto una bozza della proposta di Franz Timmerman, uno dei principali responsabili delle politiche ecologiche europee. L'obiettivo infatti sarebbe quello di rendere più semplici le operazioni di sostituzione della batteria, permettendo all'utente di sfruttare per più tempo il proprio smartphone. A questo inoltre si aggiungerebbe il vantaggio di ridurre la produzione di rifiuti elettronici grazie a cicli di vita dei dispositivi più lunghi. I problemi per i produttori al momento comunque non c'è nulla di ufficiale. Si tratterebbe quindi solamente di un'idea che, anche se viste le recenti notizie, sulla possibilità di adottare dei caricatori USB-C universali. Ben si intuisce come l'obiettivo finale sia quello di facilitare la vita degli utenti. All'atto pratico, se passasse la proposta, significherebbe che tutti i produttori di smartphone dovrebbero adeguarsi alla normativa per vendere i propri dispositivi. Nel territorio europeo, in questo caso però i problemi relativi alle fasi di progettazione e di sviluppo dei device non sarebbero secondari e riguarderebbero tutti i principali brand visto che ormai gli smartphone con batteria non rimovibile sono la norma di oggi. Grazie a questa scelta, le case produttrici nel corso degli anni hanno rilasciato sul mercato prodotti con design affascinanti, più sottili, resistenti alla polvere e all'acqua. Per ottenere questi possibili risultati però è stato necessario rendere inaccessibile il vano della batteria, sigillare il cover posteriore e schermo frontale. Non c'è dubbio che aziende come Apple e Samsung daranno sicuramente battaglia, perché questa proposta costringerebbe i rispettivi ingegneri a vedere interamente il design dei propri smartphone un mercato irrinunciabile a quanto pare se non per questo signore e signori per quanto riguarda la telefonia credo che l'unione europea non abbia tutti i torti nel lasciare la possibilità agli utenti di poter accedere alla rimozione della propria batteria del proprio smartphone si tratta anche di una questione di privacy dell'utente stessa tutto questo potrebbe anche far pensare alla fine di un'epoca Cosa c'è da sapere sull'intelligenza artificiale? quando si parla di androidi si potrebbe pensare alla fine dell'umanità, in quanto la tecnologia che studia la robotica e l'intelligenza artificiale oggi sta facendo passi da gigante a livello globale. Oggigiorno sentiamo spesso parlare di intelligenza artificiale, automobili a guida autonoma, robot in grado di emulare l'uomo e dispositivi per le nostre smart home. Ma è così esattamente ciò che si chiama intelligenza artificiale? L'espressione può risultare in certi aspetti anche paradossale. L'intelligenza è da sempre una peculiarità tipica dell'essere umano e associarla al termine artificiale che ha una notazione totalmente opposta genera un ossimoro, ovvero sia l'accostamento di due termini in completa opposizione fra loro. Quando e da chi nasce il concetto di intelligenza artificiale? Il termine è stato utilizzato per la prima volta da un informatico statunitense, John McCarthy, negli anni 50 del secolo scorso, con il significato iniziale di scienza in grado di produrre macchine intelligenti. In realtà, con il passare degli anni e le conseguenze sviluppo della tecnologia, dietro al termine di intelligenza artificiale si cela un significato ben profondo. L'ingegnere italiano Marco Solmavico ha fornito una definizione molto più ampia, presentandola come disciplina che consente la progettazione di sistemi capaci di fornire all'elaboratore elettronico prestazioni che a un osservatore comune sembrerebbero essere di pertinenza esclusiva dell'intelligenza umana. In poche parole possiamo quindi dire che l'intelligenza artificiale è per definizione l'abilità di un computer di svolgere funzioni e ragionamenti tipici della mente umana. Alla radice di tutto ciò, persistono due concetti fondamentali le reti neurali artificiali e la logica di fasi il primo è un modello matematico che simula le reti neurali della mente umana cioè le cellule nervose con compiti di riconoscimento, memorizzazione, reazione agli stimoli provenienti dall'esterno. Seconda rivoluzione in qualche modo è la logica binaria dei computer, secondo cui un'affermazione può essere vera o falsa, lo 0 e l'1, senza via di mezzo. Sono invece queste ultime invece a far parte della logica di fasi, che ha introdotto un valore di varietà intermedio 0,3 piuttosto che 0,8 per esempio, che consente ad un'affermazione di essere riconosciuta anche come vera e o falsa soltanto in parte e questi sono gli ultimi aggiornamenti in quanto la tecnologia nel 2020 e i passi da gigante che sta facendo anche a livello globale per quanto riguarda le notizie di oggi abbiamo concluso qui signori mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanellina e ci vediamo la prossima volta per un prossimo video